Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su High on Life Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando nel gioco dall'inizio alla fine Siamo ormai alla fine del gioco, siamo addirittura d'arrivo Abbiamo sconfitto nello scorso episodio Tettolon, mi sembra se chiamasse, Tettolon, mi sembra Tettolon Ovvero il braccio destro di Garmanthos, che tecnicamente dovrebbe essere il boss finale A meno che non ci siano sorprese strane e sinceramente da questo gioco un po' me l'aspetto Detto ciò quindi, dobbiamo parlare con Gin quando siamo pronti, appunto come vedete dalla missione lì in alto a sinistra, ultimi preparativi, parla con Gin quando è il momento, direi a questo punto di andare senza ulteriori indugi, nel frattempo però vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, andiamo. Eh, posso parlare con te Gin, in qualche modo? Ti sei buggato? Mmm. Magari si è buggato, vediamo eh, oppure devo attivare la taglia da qua, vediamo un po' perché, no, credo che si debba attivare la taglia da qui, perfetto. Capo del cartello G3, il famigerato signore della malavita che siede sul trono del G3, Garmantuos. è responsabile del genocidio e della, e della riduzione in schiavitù di innumerevoli specie sui pianeti. La taglia sarà anche alta, ma nessun cacciatore con la testa posto pensa che ne valga la pena, 10.000. Eh, perché non possiamo farlo? Forza Devo parlare con te, no? Mi mm, sa che si è buggato, non, non mi dà il prompt giusto Forse devo, us devo usare Kenny Kenny ce l'ho Boh Proviamo a ricaricare il checkpoint un attimo Ricarichiamo il checkpoint perché mi sembra strano, sinceramente Quindi adesso ora mi dà il prompt per parlarci Ora sì Ok, era buggato, perfetto Looks like we made a pretty good team. It's been quite the journey. This might be the end of the line, so make sure you finish up everything you wanted to do before we head back to Earth. You Sì, siamo pronti per andare. then. You're gonna need Prendiamo Famolo, tra l'altro è bellissimo che l'abbiano tradotto in italiano. Let's do it, Famolo. Ok. Stiamo ritornando sulla Terra. Giustamente abbiamo inserito le coordinate che abbiamo preso dall'ufficio di Tetolon nello scorso episodio. Mi fa un po' inquietudine questo famolo comunque, eh. Devo dirvi la verità. me. di devo, devo davvero dire addio. Aspetta, prima parliamo a Lizzy però. Ok, tu hai questo. Grazie, Lizzy. Una volta che da casa, away sicurezza until the deed is done. Questo significa che tu sarai on your own. No, non solo. The power of Gatlas will be on a, a, at our side. Yeah, no shit. We know that. I'm just... Uh, God, it's just a figure of speech, Kenny. Look, Garmentuos is tough. You might not be able to beat him even with Lesdawit. So, if push comes to shove, use this. What is it? A remote atomizer bomb. Intel says Garmantuus has thick skin like armor, but if you can get this inside him somehow, then trigger it remotely, well suo essere facile fuck up. up good. You really no, no. You You're happy now? Happy you just Thanks, Gene. You know, we, we, we okay, cool. Perfetto. Prendiamo quindi questa bomba. Ecco fatto e datti una mossa, andiamo. Addio a tutti. Possiamo selezionare Famolo. Eh Così, immagino? Sono curioso di provarlo. Oh, ti dare a morire. Siamo Holy shit, this is. è. is è. merda! Ma perché non riusciamo a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a a a Ok, ah ok, però deve attendere really per ricaricarsi, va bene Non mi sembrava strano, questo è così forte Senza un motivo valido Perfetto devo andare di là. Perfetto, andiamo. Posso salirci sopra qui? No, limite di altezza raggiunto, peccato. Cosa può fare lui? Ah, però. Ah, però. Sì va bene, abbiamo capito famolo. Perfetto Mm, potrei usare famolo qui eh Vai Perfetto Quello è stato tenere con la sua stessa granata Andiamo bene e Mi sa che quando si ricarica l'energia Fa questa cosa qui appunto Let's do it qualcosa sopra eh? Perché continuano ad arrivare Ugo cr crystal Ma posso prenderne altri Ok, due presi Ah grazie Perfetto Dammi Kenny Cioè sono quasi morto Perfetto uh. Me la son vista brutta 3 HP Però dai alla fine è andata bene Andiamo Qui sotto cosa c'è? Ma sarebbe questo? Oh Vabbè andiamo Bella castazione Datemi un po' di scudo ce la puoi fare, grazie Jin grazie per il tuo aiuto sono sarcastico ovviamente guardate questi right, uh, al... è del cecchinazzo Ok, ovviamente, perché non? Uff, stanno tirando tutto a noi, eh? Ho che sia l'ultimo, sai? vero? È una camminata di guida da qui Sicuro? Che sia camminata pulita? Ok, vedi che la base di right Garmantuan's right, dammi un attimo, famolo. Dude, the whole game, you, you know me, you remember me. You don't play dumb, you fucking asshole. Uh, I'm, I'm here just to say one last thing before the game's over. Let's uh, do it! You're doing good, it's scary. I'm so proud of you. I've watched you grow from just a weak-looking kid. Now you're, the, now you're so strong. Everyone thinks you're so cool. You saved a bunch of galleons you uh, about to dismantle organization that's impressive. that's pretty fucking cool so that's, that, that's all I wanted to say um that's rap on no more lines for me andiamo oh. un attimo via addio a tutto eh addio tutto mi spiace basta curare quei cosi però stupido robot sta sparando così ah quanti ne sono arrivati Ok, alla faccia oh. Per fortuna che abbiamo Famolo che ci distrugge un bel po' di nemici in un colpo solo. Shit, the whole neighborhood was destroyed. You, know, you don't even in there just since they haven't dinner. Or using a bathroom. Ora Now you know what it was like for bounty Hunter. I'm sorry, that wasn't cool, but I am right. Oh no, I hope nobody was in that big bath. Just keep coming. I'm just getting warmed up. qua tocca usare famolo un secondo eccolo Let's go. altrimenti non, non ne usciamo più c'è chi non rilevato andiamo ancora di famolo Perfetto You know how many of you guys mi kill? It's a lot so bad if that hits usilmente crepare per favore Non capisco perché ci sta mettendo così tanto Oh, finalmente No, let's do it, aspetta un secondo Non ci sono dei cristalli del teletrasporto qui Mi sa di sì, però, eh Andiamo un po' Andiamo qui sopra Eh, eccolo qui Dai, non posso ancora prenderlo? Quanti nemici rimangono da uccidere? Scusatemi eh. I'll be honest, I really want you to use my glob shot! Solo quel kirla lì, ok. okay is it? Prendiamoci questo. Non temere per me, Jin. Siamo al sicuro. Infatti, non, non temevo per te. Oh, Adesso pensa fini... a finire. Ok, buona fortuna. Grazie. Credo proprio che ce la farai. È pazzesco. Va bene. Non voglio prendermi questo bel cristallone. Anche perfetto, e andiamo. Oh. All right, okay, how's everyone feeling? We're, we're almost there. There, there. There's no time for feelings. Let's just focus on killing Gamatuous. Yeah, not the time for chit chat, Kenny. Oh, come on, you're not still mad at you. Look, it's complicated. Kind of mad still, yeah. Yes, it's complicated. We all love you, Kenny. <laughs> It's, it's, it's, complicated! Like I said the first time, it's complicated! Well, we had that powerful shared drug experience together, and we, we, we learned so much about ourselves and, and working together, Look, and Kenny, we- Look, we... Kenny, there's a lot of shit to work through here. We're not gonna solve it in one drug trip. Maybe we did, though. You know we're here with you, Kenny. You're, you're, you're practically family, and, and we mostly only have each other. But it's not that easy. Yeah, so let's just kill Garmantuous and see where things go from there. We'll completely forgive you after we kill Garmantuous, Kenny. We should... That's not true. But non not not true. Okay, I I get it. Let, let, let's just do this. Let's do it. And I'm here too. Knifee, your friend. Remember me? Okay, non so perché ci si sposta sedere su questa panchina. Uh, l'ho fatto, va bene. Andiamo avanti. Another pipe. What the f This is lazy. This is just lazy. game development. This is lazy level design. I'm calling <laughs> it out. Kotaku. Polygon. Yeah, IGN Knock us down a couple points. Va uh, bene. Yo, another Sweezy fan. Yeah, she is really popular with... Uh, huh? Let's uh, do it! I mean... Okay, give it to me straight, guys. Do you really think we can beat Garmantuous? With Let's Do It? Yes, big time. He fucks shit up. We're unstoppable. Yeah, I guess. We can do this, Kenny. Creatures black. Wow. Forse stanno can do so. don't, don't stanno usare tutte le loro abilità. Mm. I'm just glad I help qui? Uh -huh. ecco qui il buon Kenny. I'm still pretty handy, huh? Ok Ingresso in area boss. Aia. Ah, yeah. Ci siamo? Tieniti forte l'obiettivo, va bene. Garmantus, eccolo qua. Non riesco a tirargliela addosso queste? Mm, allora devo usare famolo. Oh sì che devo usare famolo. Poi però... Via! Uh. Può usare anche ah, il cacchio, quello dovresti dirglielo. Fammolo, è pronto. Ok, andiamo di Kenny ora. No but no if is, all but dude, you're evil, you're like cut and dry evil that's just the only way you're Ok, famolo è pronto, andiamo di famolo No, no, no, no, it's from everybody's perspective, no one has an opposite perspective of you, you're the evil guy, you're just evil! Hey. No, you're just not evil that's You're that's evil, Garminchus, you you you're, you're evil, and you you? Hello! Okay. okay A quanto mi sta distruggendo. Ok. Ooh. Non so se muore. Oh shit, now they're chance. We, we have to shove that bomb inside of him. Bye. Let's do it. Yes, okay, deep, a little deeper There we it's go, people. okay, yeah, shove that bomb all the way up his asshole Into his intent, or whatever's up there Okay, that should be good, now pull out and let's blow this fucker up It's time for the G3 to become the G0 Suck my ass Okay, what's wrong? Is, is, is, is it broken? God damn it, Gene, the remote's busted? Oh, shit Oh, hello, you're fucking done Now no. it's time to make you really suffer Let's make a deal. If you give up and turn yourself over to me, then I won't harm the two people you love most in this world. Fuck, he's got your parents. Behold. Uh, hey, it's me, Jack Black. Hi. I'm <laughs> Do we know you? Huh? Are those your parents? Parents? What, what the fuck are you talking about? I don't think the bounty hunter even knows these people. Yeah, we don't. But it's so nice to meet you. So what? You don't love these two? Because every human I ha said they loved them. Oh well, yeah, everyone loves us. I'm sorry, Bounty Hunter. I'm sure your parents are still out there somewhere, you know? They're alive. I I I can feel it. Hector, <laughs> okay, Bounty Hunter, Enough fucking around. Let's finish this. Ok, dov'è famolo? <laughs> <laughs> ehm, posso tirarli magari qualcosa di creatura? I'm sick of ok, vai Che danno che li sto facendo, creatura? Non ha senso il danno che gli stava facendo quest'arma. E eh, vabbè, poi. Ok. Mi serve famolo. Eh, devo evitare sta roba. Sì, vabbè, come. No, peccato. Peccato. Ok, è tutto da evitare lì. Effettivamente. Ok, facciamolo. Ok, poi andiamo di creatura. You sì, vabbè, ma che danni mi ha fatto? Ok, cepamolo. Devo proprio cambiare arma, no? Questo è il natural di cose F*** un uomo Ok mm, Devo andare a prendere quello scudo Vai Ok Niente ho fatto la cazzata, ora muoio Ma prima muore lui Dai non è morto? fatto non morire ma eh sì ma perché continuavo a perdere vita scusatemi Let's e pag no no no ditemi che ha buggato anche questo ditemi che sta funzionando as intended per favore You seriously need to just fucking die already. Let's do it! che okay. What now? What now? The bomb non si può fare il suo piano? Ok. a è il I piano? Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. The Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Kenny! Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. But oh, manually Oh, that's not good. Kenny, that would mean Yeah, I know. Kenny, we're not letting you do that, okay? There's gotta be another way. Can you think of anything? Actually, no. I can't. I guess this is the only way. You're gonna blow both yourselves up? Kimmy, you might die. I I know. Hey, Bounty Hunter. Fighting alongside you has been well, it's been the best thing that's ever happened to me. Thank you for giving me the adventure of a lifetime. Now shove me deep inside that monster slug's dirty asshole. Kenny. I want to do this. I, I need to do this. Okay. Okay. Well, I guess this is goodbye. You're the best bounty hunter I've ever seen. And you're an even better friend. See you later, pal. I'll always be with you and I love you. I can't believe it! No fucking way! Oh my god, they survived! They made it! Let's do it! I'm I'm alive! <laughs> a, a skin sure. We owe you big time! The whole universe owes you! Now you're a fucking hero. I'm so glad you made it! We did it! Ok, completa il gioco con il prodotto di Stan nell'inventario. Sarebbe lo sperma, quello che avevamo preso nella... <ride> dall'alieno. Dall Vabbè ragazzi, comunque come al solito, durante i titoli di coda vi do le mie impressioni a caldo sul gioco. Allora, eh, questo lo ritengo un gioco buono, eh, allo shooting è soddisfacente. Le gag fanno ridere, è sicuramente eh, umorismo per un pubblico un po' più adulto, questo ovviamente, non è umorismo che un bambino può capire o con cui possa divertirsi. Um, la storia ci sta, non è niente di che alla fine però non è meno stupida o tutta rotta o piena di buchi di trama. La storia alla fine ci sta, uh, i rapporti tra i personaggi sono molto carini invece. Ok, cioè, ad esempio appunto le... stavo leggendo appunto, le... le foto che passavano, no? eh, il rapporto tra Jin e nostra sorella Lizzie, il rapporto tra le nostre armi, i gattriani, appunto, la rivelazione di Kenny, cioè c'è qualcosa in questa storia in più di una semplice storia base del tipo vai in giro a sparare agli alieni e fa... fa le taglie, quindi è buono anche da questo punto di vista. E niente quindi un gioco, un gioco soddisfacente Non troppo lungo, nemmeno troppo corto Alla fine le tue tagli te le fa fare I tuoi mondi te, le fai, te li fa esplorare non è, non è un gioco Non è un capolavoro ovviamente Però non si tratta nemmeno di un gioco di merda È quel gioco, quella, quella sana via di mezzo Che molto spesso manca In questo periodo no, In cui tutto deve essere per forza O un capolavoro o la merda Che eh, lasci perdere dopo mezz'ora Perché fa schifo questo è uno di quei giochi buoni da... Se, se i voti fossero, non fossero completamente inflazionati verso l'alto, questo sarebbe un gioco tra il 7 e l'8 per quanto mi riguarda. Dato che i voti sono tutti inflazionati verso l'alto, questo si può meritare tranquillamente un 8 e mezzo, ma tranquillamente con i voti che ci sono adesso, eh. Someone call the cops on the hands. On these hands. Ok comunque è molto carino dai è un gioco che se avete, se avete il game pass vi consiglio di recuperare anche perché appunto lo shooting in sé è soddisfacente cioè combattere, muoversi in questo gioco è soddisfacente non è una cosa che hanno messo così tanto per è un vero e proprio fps questo gioco quindi se vi piace il genere, se vi piace lo stile certo vi deve, una, vi deve anche piacere un po' la, la, la cazzaggine di questo gioco però appunto ve lo consiglio in tal caso Ora, aspettiamo che finiscano i titoli di coda, con queste belle scorreggine eh, nel, nel mezzo. Evidentemente si è messo a cantare il puzzone, non so se vi ricordate il buon puzzone. Ci sono probabilmente alcune cose secondarie che non abbiamo fatto, potevamo andare in vari posti con uh, i teletrasporti, per esempio. Uh, sono fatto spawnare il cinema per prendere un obiettivo, però non ve l'ho fatto vedere nel video perché non era niente di che. Ok... E sono finiti quindi anche i titoli di coda. Gazzol Folks. Va bene, grazie per aver giocato. In tutto ci avrò impiegato circa una decina di ore a completarlo, quindi la longevità è anche a posto per quello che vuole essere questo gioco. Voglio vedere se c'è una sorta di postgame. Diamo un'occhiata. Facciamo un carica la partita. Ok, mi ha salvato appena prima della fine... Dei titoli di. Appena prima dei titoli, dei titoli di coda, probabilmente mi ha salvato. Facciamo un attimo: Continua la partita, voglio vedere. Cosa. cosa succede ora nel postgame? Se c'è un postgame. game oh, God, really did it. Ok. Comantius is dead! Well, just, you know, just gonna be La news takes a while to travel. There's still gonna be G3 guys to fight everywhere. But, uh. Good job. <ride> ok, hanno anche giustificato il fatto che molto probabilmente andando in giro visitando altri pianeti ci saranno ancora dei nemici da affrontare. Ok, lui sta ha cambiato film questa volta. Sto guardando qualcos'altro. Quindi non dire voglio che ti aiutato, certo? You have to make sure people know I was part of this. Cioè, se vuoi, non è il mio posto di convincerti Guarda che quanta spazzatura Ok, a questo punto usciamo un attimo. voglio vedere se c'è nostra sorella sotto il bus. Eh, ora che hai di che ho Era un fail -safe in caso tu non mori, ma ora mi ami, quindi mi sentirei se tu mori. E non sono legittimamente scontato di te Ok, qui però non c'è nulla da fare. Volevo provare a tornare. Ma dov'è nostra sorella, tra l'altro? Qui dentro non c'è. Sopra in camera, non penso. Qui non si può entrare. Ah, so ha Va bene. Qui non si può interagire con nulla. Credo. Sì, what is it? Allora torniamo un attimo alla città principale Giusto per vedere Cosa accade Ok abbiamo eseguito tutto Nova Sanctus Blimp City Vai Oppure ufficio di Clug Andiamo a dirgli che abbiamo finito no? Sono curioso di vedere cosa ci dice il sindaco Vai Perché è così? c'è qui rifugio per umani aspetta non è che il sindaco ha fatto la merda mmm non è che il sindaco ha fatto la merda beh ragazzi a questo punto però direi che lo scopriremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glacial Sphere